Assalamu alaikum wa barakatuh. Benvenuti a tutti in questa terza lezione della serie eh, sull'educazione islamica adab e comportamento Oggi insha'Allah andiamo a vedere un'altra situazione della nostra vita e come comportarci in questa situazione seguendo quella che è la sunna del profeta Muhammad sallallahu wa sallam. Quello che andremo a vedere oggi si chiama wudu' in italiano abluzione e spiegheremo insha'Allah l'abluzione attraverso gli hadith e attraverso la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in modo semplificato. Possiamo ala barakatillah iniziare la nostra lezione. Bismillahi wa sallathu wa ala rasulillah Il-wudu. Cos'è il wudu? Il wudu è un mezzo di cancellazione dei peccati del fedele. Quindi quando noi andiamo a fare il wudu, l'aboluzione, quindi la purificazione, attraverso questo wudu noi cancelliamo i nostri peccati. Ed è la sua luce nel giorno del giudizio, cioè è nel giorno del giudizio, quando Allah ci dovrà giudicare, il wudu sarà una luce che ci illuminerà in quel giorno. Ed è anche un segno eh, per la fede sincera del fedele. Cioè per il suo ikhlas nella religione verso Allah Azzawajal. Nel wudu vi è purificazione del proprio corpo e anche del proprio spirito. Cioè noi quando andiamo a fare il wudu purifichiamo sia il nostro corpo, quindi eh, le nostre membra del corpo, sia anche il nostro spirito. E vi è anche vitalizzazione appunto del nostro corpo. Inoltre, con il wudu noi allontaniamo Shaitan, quindi Shaitan lo allontaniamo attraverso l'wudu e soddisfiamo nello stesso tempo anche Allah Azza wa Jal facendo quello che ci ha ordinato di fare Poi, una cosa importantissima da sapere è che il wudu è una condizione necessaria per la validità della nostra preghiera cioè della nostra Salah, che è uno dei pilastri della nostra religione islamica cioè il secondo pilastro dell'Islam e' proprio la salah. E affinché questa eh, salah venga accettata da Allah Azzawajal, è necessario che noi facciamo bene il wudu. E infine, Allah Azzawajal, per tutte le persone che eh, si purificano, quindi che fanno il wudu, Allah Azzawajal ha reso una grande ricompensa per loro. Quindi è importantissimo conoscere il wudu, cioè l'abluzione. E allora andiamo a vedere un hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam che ci ha insegnato qualsiasi cosa, quindi come comportarci in qualsiasi situazione della nostra vita. Il hadith è questo. E eh, racconta Uthman ibn Affan. Dice An Uthman ibn Affan anna hu qal Inni sami'tu rasoolallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul muslimun rafar allahu lehu Quindi, questo hadith cosa ci dice? Innanzitutto, ci racconta Uthman ibn Affan radiallahu anhu che è un sahabi, un compagno del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E ci dice che lui ha sentito che il profeta Muhammad wasallam, ha detto ogni volta che un musulmano fa bene il wudu poi prega, Allah gli perdona ciò che è tra la preghiera attuale e quella precedente. Adesso andiamo a vedere il significato di questo hadith passo per passo inshaAllah. Cosa vuol dire questo hadith? Allora, la prima parte dice Cioè, quindi ogni volta che eh, il musulmano fa bene il wudu Cioè, esegue bene l'abluzione Cercando di seguire quella che è la sunna del profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa in questo Quindi cercando di attuare eh, Quello che il profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam faceva poi, la seconda parte dice, fai li salaten, cioè esegue la sala, la preghiera. In questo caso, esegue la preghiera obbligatoria. Ad esempio, una delle cinque preghiere obbligatorie. Facciamo un esempio. Eh, se io faccio il wudu e vado a pregare, ad esempio, salat al-fajr, salat al zuhur o salat al-asr, o salat al-maghrib, o salat al, al, al isher quindi il riferimento in questo caso è a queste eh, preghiere. L'ultima parte dice Il rafarallahu lehu ma beinahu, Cioè Allah li perdona I piccoli peccati commessi tra la preghiera per la quale ha fatto il wudu e quella precedente. Ad esempio Arriva la salat del pomeriggio, salat al Asr. Io vado, faccio bene il wudu e poi... Vado a pregare la preghiera dell'asr. Allora in questo caso Allah Azzawajal mi perdona tutti i peccati piccoli che ho commesso fra Salat al-Asr, per cui ho fatto il wudu, e la Salat che la precede. In questo caso la Salat è del, del mezzogiorno, che è quella del dhuhr. Quindi in questo caso, se io faccio il wudu e vado a pregare una preghiera, Allah Azzawajal. Mi perdone i peccati tra quella preghiera e la preghiera precedente. Adesso andiamo a vedere il narratore del hadith, cioè chi è, che la è la persona che ci narra questo hadith. Il suo nome è Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, era un compagno del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Il suo nome in arabo è scritto così, Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan è nato sei anni dopo l'anno dell'elefante. L'anno dell'elefante sarebbe l'anno in cui il re dell'Abissina, della Habasha, che si chiamava Abraha, ha eh, diciamo, raccol raccolto un grande esercito e voleva andare a distruggere la Kaaba nella Mecca, cioè il cubo che c'è alla Mecca. E Uthman ibn Affan è morto nel 35 dopo l'Egira, circa 657 dopo Cristo, all'età di 82 anni. Quali sono le caratteristiche e le qualità del Sahabi, del compagno del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che si chiama Uthman ibn Affan? È uno dei primi ad entrare nell'Islam. Esattamente è la quarta persona che ha abbracciato l'Islam. È uno dei, dei dieci compagni a cui è stato promesso il paradiso ed è il terzo dei quattro califi ben guidati ci sono dieci, eh, dieci persone a cui Allah Azzawajal ha promesso il paradiso e che sappiamo con certezza che ora sono in paradiso e abbiamo detto che è anche il terzo dei quattro califi ben guidati i quattro califi ben guidati sono eh, in ordine Abu Bakr al-Siddiq Umar ibn al-Khattab poi il terzo, che è Uthman ibn Affan, che è la persona di cui stiamo parlando adesso, e il quarto, che è Ali ibn Abi Talib. Quindi questi sono i quattro califi ben guidati. Il profeta, sallallahu alaihi wasallam, gli ha fatto sposare due delle sue figlie. Quindi sappiamo che Uthman ibn Affan eh, ha sposato due figlie del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, che si chiamano Ruqayya e Umkulthum, Kulthum, radiallahu anhum. E... E poi è soprannominato appunto Zunnurain, cioè eh, colui che ha le due luci. In questo caso le due luci sarebbero Ruqayya e Umkultumra di Allahu Anhuma, che sono le, eh, le figlie del profeta Muhammad sallallahu E poi l'altra qualità è che era molto timido, altruista e molto molto molto generoso. Queste sono le qualità eh, del nostro Sahabi di oggi che è Uthman ibn Affan. Adesso andiamo a vedere gli insegnamenti che possiamo eh, diciamo capire da questo, da questo hadith, che possiamo imparare da questo hadith. Innanzitutto, che il wudu è una condizione necessaria per la validità della salah. Quindi questo è importantissimo da sapere. Se noi vogliamo andare a pregare, a fare la salah, il wudu, è assolutamente necessario affinché quella preghiera sia accettata da Allah Poi l'altra eh, cosa che possiamo imparare è che fare bene il wudu quindi seguendo quella che è la sun del profeta Muhammad wasallam, è un mezzo di perdono dei nostri peccati e poi la terza cosa che possiamo imparare è che il wudu è simbolo di una doppia purificazione una materiale. Quindi, quella materiale che andiamo a, a pulirci il nostro corpo, laviamo il nostro corpo. E una è spirituale, cioè quella della purificazione dai propri peccati. Quindi Allah Azzawajjal ci purifica attraverso il wudu anche dai nostri peccati. Andiamo ora a vedere qualche consuetudine profetica riguardante il wudu. Allora, innanzitutto, l'intenzione era la basmela. cioè an in arabo e la basmela dire Bismillah. Abbiamo il hadith che dice Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam La wudu alimallam yadzqurismallahi eh, alayhi cioè che non vi è wudu per chi non vi nomina in nome di Allah su di esso. Quindi è importantissimo a, eh, sapere da questo hadith che quando noi andiamo a fare wudu dobbiamo innanzitutto eh, esprimere l'intenzione dentro di noi quindi in segretezza e prima di iniziare dobbiamo assolutamente dire Bismillah perché qua dice la wudu alayh cioè che non vi è wudu per chi non vi nomina il nome di Allah cioè che non vi dice Bismillah quindi questo è importantissimo eh poi, la seconda cosa, lavare sempre per prima la parte destra. Anche questa era una sunna del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E abbiamo il hadith che dice, قال a Rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam, إذا توضعتum, فبدأوا بيميامينكم. Cioè, se fate il wudu iniziate con le vostre destre. Quindi, non so, tipo, eh, se mi devo lavare, i piedi, lavo prima il piede destro e poi il piede sinistro, se mi devo lavare eh, le braccia lavo prima il braccio destro e poi il braccio sinistro, eccetera. Quindi quando ci sono due membra destra e sinistra devo lavare prima il destro e poi il sinistro. Poi, terza cosa, far arrivare l'acqua a tutte le parti che vanno lavate attraverso eh, l'acqua. Ad esempio lavando eh, tra le dita delle mani e dei piedi è importantissimo quindi far arrivare l'acqua a tutte le parti che devono essere lavate eh? perché c'è il hadith che dice قال wa alaihi wasallam hallil asabi'a yadaika warijlaik cioè quando eh, eh, dobbiamo lavarci le, le dita dei piedi e delle mani dobbiamo anche lavarle eh, cercando di eh, annidarle quindi annidando le dita dei piedi, le dita delle mani, e lavando anche in mezzo. Quindi facendo arrivare l'acqua dappertutto. Eh. Questo è importantissimo. Poi far arrivare l'acqua al tallone e lavare tre volte, tre volte alcune parti. Ad esempio, qua abbiamo il hadith che dice قال صلى الله عليه وسلم cioè guai ai talloni dal fuoco questo perché perché si racconta in un altro hadith che eh, alcuni sahaba erano riuniti c'era anche il profeta Muhammad sallallahu e dovevano fare una eh, preghiera in congregazione per la fretta non si lavarono diciamo, non si lavarono bene i piedi e l'acqua non arrivò a toccare i talloni allora il profeta disse cioè di stare attenti a lavare anche eh, i talloni, di far arrivare l'acqua ai talloni. Come vedete in questo caso nel disegno, quindi far arrivare l'acqua ai talloni è importantissimo, quindi state molto attenti. Poi, l'altra cosa è utilizzare il Siwak durante il wudu. Il hadith dice قال Rasulullah sallallahu cioè an ala ummati la siwak kulli wudu. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Se non temessi che potrebbe essere faticoso per la mia umma, gli avrei ordinato il siwak ad ogni wudu." Quindi in questo caso eh, non è obbligatorio, però se abbiamo il siwak e vogliamo attuare la sunna del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una volta che ci laviamo la bocca, utilizziamo il siwak per eseguir una sona del profeta محمد صلى الله عليه وسلم poi l'altra cosa è dir l'yadhkar a fine wudu qua abbiamo il hadith قال a rasulullahi صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضع فيحسن الwudu ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله min Cioè il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in questo hadith ci dice Non vi è musulmano che faccia bene il wudu e poi dica Testimonio che non vi è divinità tranne Allah e che Muhammad è un suo servo e messaggero senza che gli si aprano le otto porte del paradiso e vi entra da esse, da quella che preferisce. Quindi, una volta che finiamo il wudu, dobbiamo dire Ashadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa come zikr eh, di fine wudu. Oppure anche Allahumma ji'anni min wabin tawabin wa ji'anni min al che poi lo vedremo inshallah dopo alla fine di, di questa lezione. Buone maniere. Alcune buone maniere riguardate il voodoo sono queste. Non sprecare acqua durante il voodoo. Quindi dobbiamo eh, non sprecare tanta acqua per fare il voodoo. Dobbiamo utilizzare soltanto l'acqua che ci basta. Poi evitare di parlare e ridere durante il voodoo. Anche questo è eh, una cosa da non fare. Problemi e soluzioni. Vediamo alcuni problemi e come risolverli. Per esempio, spreco molta acqua con il rubinetto. Come faccio a diminuire lo spreco al massimo? La soluzione qui è utilizzare una ciotola. Prendo una ciotola, metto un pochino d'acqua, quello che mi basterebbe per fare il voodoo, e faccio il voodoo direttamente dalla ciotola. In questo caso, sicuramente diminuirò lo spreco al massimo. Poi, mi trovo in un posto dove non trovo acqua. Come faccio? a fare il voodoo. Allora, in questo caso, se io non trovo acqua in un posto, c'è un altro metodo per fare il wudu che si chiama ettejemum, che però non, non spiegheremo in questo caso, però sappiate che esiste questo, eh, questo modo che si chiama appunto ettejemum, cioè si, la, eh, si, si fa il voodoo attraverso eh, la sabbia o attraverso la, la terra. poi consuetudini profetiche, il wudu del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Adesso andiamo a vedere un hadith che ci parla di come faceva il wudu il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Il hadith dice A'an umran mawla uthman ibn Affan, anna ra'a uthman ibn Affan bi wudu' Fa'afraga ala daya deihi min ina'i فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا وقال هذا, نفسه, allora, il hadith è un pochino lungo, adesso cercheremo un attimo di spiegarlo, perché spiega le varie parti eh, del wudu. Innanzitutto narra Humran. Humran era un aiutante eh, di Uthman ibn Affan, radiallahu anhumma e eh, Humran vide che Uthman ibn Affan chiese una ciotola per fare il voodoo. quando gli viene portata la, la ciotola a um, Uthman ibn Affan, cosa fece Uthman ibn Affan? versò dalla ciotola sulle sue mani e le lavò tre, le lavò tre volte quindi lavò le mani tre volte poi mise la sua mano destra dentro l'acqua quindi dentro la ciotola poi si sciacquò la bocca e poi e si soffiò il naso poi si lavò il viso e le braccia fino ai gomiti poi passò la mano sulla testa poi lavò ogni piede tre volte e disse ho visto il profeta sallallahu alayhi wasallam fare il wudu come questo mio wudu e dire quindi il profeta Muhammad sallallahu wasallam, dopo aver fatto questo tipo di wudu ha detto chi fa il wudu come questo mio wudu poi prega due raka'at sincerità allah gli perdonerà i suoi peccati precedenti quindi da questo hadith abbiamo imparato come fare il wudu seguendo quella che è la sunna del profeta muhammad sallallahu alaihi wasallam ora andiamo a vedere in dettaglio tutte le fasi del wudu la prima fase intenzione e besmela quindi abbiamo già detto prima che dobbiamo esprimere l'intenzione in segretezza e dire Bismillah prima di cominciare il wudu questo è importantissimo eh? perché il hadith diceva la wudu'a lima la mi adhkuris ma quindi non c'è eh, non vi è wudu per chi non nomina il nome di Allah sul su di esso quindi sul wudu poi la seconda cosa è lavarsi le mani fino ai polsi a questo punto dobbiamo lavarci bene le mani Fino al polso tre volte, esattamente come riportato nel hadith eh, di Humran. Poi sciacquare la bocca. Anche qui prendiamo l'acqua dalla ciotola con la mano destra, la, eh, mettiamo l'acqua in bocca, ci sciacquiamo bene la bocca e poi sputiamo eh, fuori l'acqua. In questo caso. Dopo aver, dopo aver sciacquato la bocca, se abbiamo il siwak, quindi perché questa è una sunna, se abbiamo il siwak, cosa facciamo? Eh, ci puliamo i denti attraverso il siwak. Così applichiamo anche la sunna del profeta Muhammad. sallallahu Quarta cosa. Soffiarsi il naso. Prendere l'acqua dalla ciotola con la mano destra e cercare di inspirare l'acqua senza ingoiarla, e poi soffiamo il naso pulendo così il naso, come eh, ne è riportato qua nell'immagine. Eh? Lavarsi il viso. Anche qui, si prende l'acqua dalla ciotola e si lava il viso tre volte, stando attenti a far arrivare l'acqua a tutto il viso fino all'attaccatura dei capelli. Esattamente come qui in figura, dobbiamo far arrivare l'acqua a tutto il viso. Eh? Questo si chiama isbaroludo, quindi far arrivare l'acqua a tutte le parti dove deve arrivare. 6. Lavarsi le braccia fino ai gomiti. Quindi adesso cosa facciamo? Prendiamo l'acqua dalla ciotola con la mano destra e ci laviamo le braccia fino ai gomiti cercando di far arrivare l'acqua anche tra le dita annidandole esattamente come questa figura qui. Eh? In questo caso facciamo prima il braccio destro e poi quello sinistro per tre volte. Poi... Passare le mani sulla testa per pulire i capelli. Quindi dopo aver lavato le braccia, eh, diciamo, prendiamo un po' d'acqua sulle, sulle mani però senza mh, bagnare la testa e la passiamo sulla testa esattamente come in questa figura. Quindi si inizia dalla parte eh, davanti e poi si va fino a dietro la nuca. Quindi passare le mani sulla testa dall'attaccatura dei capelli frontale fino a quella posteriore dietro la nuca facendo scivolare le mani sul collo. Esattamente così. Poi pulirsi le orecchie. A questo punto eh, ci puliamo bene le orecchie con le dita delle mani. E poi ci laviamo i piedi fino alle caviglie. Prendiamo di nuovo l'acqua dalla ciotola con la mano destra. Ci laviamo eh, i piedi fino alle caviglie, cercando anche qui di far arrivare l'acqua anche tra le dita annidandole e soprattutto anche qui al tallone, eh? prima il piede destro e poi quello sinistro per tre volte, e infine, dire l'halkar a questo punto, una volta che abbiamo eh, finito, dobbiamo dire alcune alkar. Il primo che possiamo dire è questo che abbiamo già visto prima: Allah allallah, eshadu. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh che vuol dire non vi è divinità all'infuori di Allah e Muhammad è un suo servo e messaggero e possiamo dire anche questo eh, questo zikr Allahumma ja'alni mina attawabiyin wa ja'alni mina al mutatahirin cioè O oh Allah rendimi tra i redentori e tra i purificati e con questo eh, finiamo il nostro wudu e ci prepariamo poi per andare a fare la nostra preghiera. Con questo abbiamo finito la nostra lezione di oggi sul Wodu. inshallah, la prossima volta eh, faremo un'altra situazione. Spero che questo possa esservi utile. E prima di eh, finire vi chiedo di, eh, se, di seguirci su tutti i canali, quindi YouTube, Facebook, Instagram, su tutti i canali, in modo che vi possano arrivare tutte le nostre notifiche e potete appunto seguire questa serie. Con questo io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima volta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.